Eccola qui, un nuovo freno. Cioè, vi dico soltanto questo: un freno che ho inventato proprio io. Che appunto vi spiegherò tra 5 secondi. Mettendo anche un cavalletto fatto in casa. Stanno ancora registrando, vero? Si sta ancora registrando. Allora, vi spiego come funziona il freno: non so che cosa vedrete. Praticamente, il freno funziona con un ingranaggio. E basta praticamente funziona così il freno vi faccio vedere provo a staccarlo okay. praticamente funziona così vedete che c'è un ingranaggio qui c'è un ingranaggio con sotto un permino per tenerlo appunto a posto uh, attaccato appunto io staccando questi due piccoli perni il freno metto l'ingranaggio sotto al perno e poi una cosa di questo genere La inserisco qui Nel buco del freno Rinserisco Un Blocchino Ora vi faccio vedere C'è un cosa che lo tiene fermo E ne metto anche il secondo Praticamente come potete vedere Cos'è che c'è Ah no perché ho smontato la ruota E non l'ho messa dentro bene Allora Eh no, mi sa che ho sbagliato qualcosa Funzionava fino a un secondo fa, aspettate un secondo Allora, vi faccio vedere oh, Mi sta iniziando a venire già il mal di schiena, no scherzavo Allora, vi spiego qual è il problema, che appunto non fa contatto Ieri sera lo faceva, non so il perché Però io penso che sia un problema di posizione Va, non... no, di no, lì, no, no, no, no, no. meglio di no e eh no, manco di qua. Ah, no. Qui c'è il perno troppo in là. Va messa, pin qua, Con la... Ok, ho capito, capito, ho capito. Devo spingere la ruota. Non quanta forza è? Non mi... Funzionava fino a un millisecondo fa. Non dovevo smontarlo. Allora... Ok, quindi forse funziona così. Va? Perché non va? Praticamente vi spiego com'è che funzionava. Affet. Innanzitutto. Ho fatto partire un ingranaggio. Che poi appunto ci metterò magari un motore. Che appunto servirà per farlo girare in modo autonomo. Appunto, questo ingranaggio serviva per fare il freno. Appunto, il freno, questo freno qui... Aspettate un secondo. Devo girare la camera. Questa, comunque vi faccio vedere subito. Allora, questo freno qui, vedete, c'è un piccolo spazio. Tra questo ingranaggio qui e questo qui alla ruota. E quindi non fa contatto, vedete? Che riesce a girare con... Eh, bene e quindi non so come allora ora ci penso un attimo cioè sistemo la camera e ci vediamo tra un secondo ecco qua praticamente forse doveva essere un problema non di posizione sicuramente però un problema risolvibile perché se era se de deve essere perenne ci deve essere un modo per farne Fare Togliere un pezzo Comunque il pezzo danneggiato rotto Eh Forse adesso va Sì sì ora fa contatto e Mi sa che non era incastrato bene la ruota Perché l'ho tolta tipo 5 secondi fa Per pulire un pezzo Un po' di polvere che si era messa Ieri sera mentre la mettevo Perché c'era lì il mio diario tutto sporco Che Ha sporcato tutto Allora Dovrebbe andare, allora, il freno, quello piccolino, che appunto sarebbe questo qui, il freno piccolino, che, servirebbe, che sarebbe il freno quello, che, mh, quello del pedale, chiamiamolo così, questa è una moto appunto, eh, e questo ingranaggino pi più piccolo. Non lo dovete vedere ora. Non so perché non sto guardando cos'è che state vedendo, spero che mi state vedendo, che state vedendo quello che faccio, però comunque eh, ora che sto incastrando per bene il tutto, il freno dovrebbe essere a posto perché l'ho smontata 5 secondi fa la parte posteriore perché appunto come vi ho già detto c'era un po' di polvere si vedete che quella davanti gira quella dietro no allora si può chiudere sì però vi faccio vedere questo piccolo particolare che il manubrio eh, come chiamatelo come volete Un volante manubrio chiamatelo come volete un po' e eh, lo puoi spostare per, per chiuderlo appunto schiacciando qui schiacciando qua viene via questo pezzo mm? giusto giusto e per piegare la parte posteriore però appunto per avere il massimo dell'efficienza tirando sul manubrio viene via anche questo pezzo Solo che ho fatto una sicura che per tirarlo via in modo molto facile devi spingere ci vuole un po' di forza e se non ci riuscite fatelo fare da un genitore appunto poi per chiuderla per non perdere pezzi fate tac adesso se non state vedendo niente adesso vi faccio vedere e poi quell'altro pezzo lo attaccate tac così. Quindi così abbiamo la nostra moto praticamente così chiusa. Questo pezzettino qua era quel pezzettino lì che stava qui sotto per tenerla eh, solida e qui c'è il manubrio che appunto lo tiene dritto. Non si può piegare più di così perché se lo piegavo più di così non, il manubrio dovevamo staccarlo. Per staccarlo bisogna staccare la ruota davanti. e mm, appunto non c'è non riuscivo a fare tutto questo meccanismo quindi ho deciso di fare un meccanismo un attimino più piccolo però appunto più funzionale appunto il freno dovete inserirlo perché se non lo inserite mh, appunto eh, potrebbe essere che eh, fate più fatica a sganciare il questa cosa qua davanti poi vi spiego anche com'è che ho fatto a fare questo metodo qui perché c'è questo ingranaggio che appunto quando eh, lui gira solo aspettate ora c'è il freno ok staccate il freno vedete gira soltanto se fate girare gira poco se fate girare sotto da qui se invece io faccio girare solo la ruota lui non gira appunto è così che ho fatto la sicuro appunto non ne sono sicuro che l'ho fatta così però boh, non so non ho seguito nessuna istruzione l'ho fatto tutto da solo in quanto mm, non è che eh, potevo farlo con chi ok è caduto anche l'altro perno, perno quello del frenino. appunto io mi sono deciso a fare questo tipo di macchina e chiamiamola così macchina non, non la chiamiamo vericolo umoto perché macchina inteso come vericolo eh, perché appunto eh, appunto l'ho preso da un set codice del, della barra delle barre in descrizione basta che copiate questo codice e lo mettete su, su google e lui ve lo trova vi metto il codice a barre in descrizione non la foto del soltanto il numerino che appunto se voi mettete il numerino ehm, questo numerino qui eh, viene riconosciuto come il nome il modello preciso e la marca appunto e lui ve lo trova e vi trova anche volendo concorrenti appunto però comunque è fatto bene ve lo consiglio allora prima cosa Dovevano farli un pochino più molli, ste robe qua. Madonna, ci vuole una forza della Madonna per aprirli e chiuderli, appunto. È per questo che ho fatto quel tipo di sicura lì perché, appunto, soltanto sopra ho messo la parte dura. Perché la parte dura è meglio che sia sopra, non sotto. Perché se la mettevo sotto, eh, sono cavoli. Perché eh, volevo vedervi eh, a, a fare un, questa cosa qua. Comunque. Ho voluto fare questo tipo di sicura apposta. Allora, così. Tac. Madonna. Oh, cavolo. Madonna. È... St diventando più muscoloso io di qualsiasi persona. Ok, comunque, vedete, è abbastanza solido. Non è solidissimo, però, appunto, vedete, non si piega. Un pochino sì, però, appunto, non si piega. Allora, ora... Affrontiamo come eh, rimuovere la ruota davanti Quella dietro oh, oh, oh. <ride> fate come quella davanti Soltanto che dovete avere un po' un attimino di più forza per sistemare appunto È nel buco davanti L'ho messa nel buco davanti perché se la mettevo nel secondo buco non ce la facevo Infatti la prima volta ci ho tentato Ci ho tentato eh Ma non ci sono riuscito quindi ho dovuto smontare tutta la moto Infatti davanti c'era il meccanismo con l'onere remoto quindi un attimino era, che era così e la, era la ruota qui era così e poi il resto era così eh, però poi non ci sono più riuscito ho detto vabbè l'ho smontata tutta rimontata tutta e ho detto vabbè dopo questo basta comunque vedete resta soltanto più o meno questo qui se lo volete un pochino modificare scrivetemi nei commenti che magari ve la modifico con altre mettendo un po' insieme tutte le vostre idee appunto ho fatto apposta questo modo di rimozione eh, sicura della ruota perché appunto eh, Ops! Non toccare più la camera E se si spacca la camera eh, non so più come registrerò i video o col cellulare Però vabbè non soffermiamoci sulla camera appunto l'ho fatta in modo sicuro perché Ho detto magari qualcuno vuole mettere delle gomme un pochino più più più Uh, dure o più molli uh, per una uh, situazione non voglio che si mettano lì stacca questo stacca quello come quella dietro appunto quella dietro è un pochino più difficile rimetterla perché c'è sto così lo qui che appunto vedete se io lo faccio girare gira a parte perché appunto è un buco normale però appunto vedete che la ruota mm, è bloccata da qui appunto per mettere il motorino ho fatto il blocco in sicuro, appunto vi faccio vedere, se io giro questo, pie... vedete non si riesce a girare appunto perché il motore lo metterò attaccato a questo qui o magari lo farò un pochino più grosso. Appunto per il motivo che appunto con questo modo non la, non la riesco a far girare la ruota Mi sono appoggiato col mento per terra perché così riesco a vedere la camera Allora a me mi piace questa moto soprattutto per il design Appunto ma non sono riuscito a farla di un colore unico Mi piaceva bianco e grigio appunto magari se riesco vi porterò un video dove la modifico e, e ci metterò pure gli ammortizzatori infatti vedete un po ecco un po è ammortizzata perché vedete un pochino qui va giù però appunto perché non si incastra bene vedete poco poco però cioè se, so, eh, se magari volete metterci un omino lego magari vi faccio vedere anche come farlo niente per oggi era tutto noi ci vediamo in un prossimo video. Con prossime idee. Che magari. Eh, eh, Mi bene nei commenti. A ah, Controllate sempre la descrizione dei miei video. Mi raccomando. È fondamentale. Non il video fondamentale. Controllare la descrizione è fondamentale. Appunto. Vi faccio vedere ora. Bene. L'auto. Appunto. Funziona così. Qui. Ci andrà il motorino. Qui. Che è appunto. Quando c'è il freno. Questo Qui. Che giù che appunto così vuol dire che giù o questo qui che è giù questo qua non la fa proprio muovere questo qua poco a poco però comunque mentre va si riesce appunto vorrò anche un modo per bloccare con questo modo perché se vai in retro pam vola via appunto il manubrio appunto c'è solo un piccolo pernino così che fa tac o tac qui ho fatto un po' di personalizzazione sul manubrio qui c'è cioè il frenino, che appunto volevo fare un altro tipo di freno. Solo che volevo fare tipo il freno a pattino o una roba del genere. Ho detto dai facciamo un freno eh, decente, invece mi sono voluto fare un freno nuovo. Appunto io volevo mettere questo ingrandino qui. Per bloccare, perché magari mettevo tipo qui ci cioè mettevo una, una cosa che tirando giù si bloccava. Io volevo farlo. Il problema è che se io la metto qui va a bloccarsi con il raggio. È come se voi quando andate in bici. Mettete un bastone. Ma uno di quelli che non riesce a spaccare nella bici, quando va qui il bastone, pam! Si spacca. E quindi o, o si spacca oppure vi spaccate voi, nel senso che cadete a terra. E quindi io ho detto: pur di non far muovere la moto facciamo un altro tipo di freno. Perché appunto c'è cioè, una specie di freno a disco Solo che appunto invece che bloccarlo così Come fa il freno a pattino Però il disco appunto Allora vi spiego come funzionano i freni Il freno a pattino blocca la ruota Invece il freno a disco C'è cioè, un disco attaccato alla ruota Che poi eh, funziona come il freno a pattino L'unica cosa che c'è attaccato a un disco Il pattino Però c'è appunto il disco appunto E io ho voluto fare questo modo qua Che lo chiamerò freno a ingranaggio Perché appunto eh, funziona solo con gli ingranaggi oppure con qualcosa che eh, blocchi la ruota però se la blocchi di scatto rischi che il coso se magari stai andando 40 all'ora rischi che il coso che c'è qui bam, si rompa però Essendo che l'ho fatto qua Sul questo qui Magari in uno dei prossimi video Faremo una cosa dove lo modifichiamo Questo freno perché Qui consuma il pneumatico Infatti eh, Il freno lo lascio solo quando è ferma La moto Chiamiamola così non, lo lascio, non la lascio Il pneumatico Si consuma perché non tocca il cerchione Appunto non tocca il cerchione Magari eh, il, fre il freno potrebbe funzionare bene facendo così magari che c'è una specie di eh, cosina su, su tutte queste stanghette del cerchione eh, dove appunto un ingranaggio le blocca appena appena appunto è richiesto. Eh, adesso non sto qui a fare le cose tecniche Però appunto davanti non l'ho voluto fare Perché non volevo impennare Magari se devo impennare farò un cambio di motore Magari il motore metterò che vai in avanti Con questa ruota qua E indietro con questa qua mm, Quando dovrò fare le impennate Però non credo che sia così tanto potente Perché comunque guardate Riesco a girare Soltanto che si consuma un attimino il cerchione E volevo dire il pneumatico A riguardo mm, appunto al, al manubrio io ho voluto fare questo tipo di manubrio per avercene un attimino più piccolo magari quando qualcuno gli serve magari lo deve portare in giro magari utilizzare chiudendo magari il manubrio magari staccando queste cosine qui questi ingranaggini qui mettendo magari uno di questi qui appunto lo può usare appunto magari farò anche un, un, un video dove mi, mi vi faccio vedere come l'ho costruito magari faccio un tipo di istruzioni comunque allora vi spiego io ho costruito come ho costruito, vi faccio vedere un una cosa generale, ho costruito la parte davanti, che sarebbe tutto il manubrio, che si ferma, però, qui da questi pezzi grigi, invece, la parte dietro con i pezzi neri. Tutti i pezzi neri, questi due pezzi Allora li ho attaccati soltanto che poi. Eh, non è che andavano bene. Allora, sai, sapete cosa ho fatto? Li ho attaccati con questi perni, però comunque si piegavano. Ho detto no, ho messo questi due, bam! Fatto. Io volevo fare una moto normale, però appunto la seconda volta ho detto eh, però poi non riesco più a togliere la ruota. È una roba e l'altra appunto eh, come l'iPhone 12 e l'iPhone 4 che restano in piedi da soli. Vedete, se lo mettiamo così, stavo in piedi un secondo fa. Eh, comunque, beh. Ah, vabbè comunque volevo fare anche un sistema del cavalletto però appunto si appoggia in automatico appena cade alla pedaliera Che appunto sarebbe quella um, um, um, che appunto si schiaccia appunto l'ho fatto proprio lì il sistema per, per il basso Perché appunto così almeno uno fa tac schiaccia tac schiaccia di là bam fatto Appunto mi piace molto Uh, ditemi uh, se vi piace lasciando un like e iscrivendovi al canale, uh, scrivete un commento su cosa potrei fare, magari un video, magari uh, potrei farvi un, uh, un video dove vi spiego bene come funzionano, come, uh, dove vi faccio vedere un altro freno. Niente, uh, per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!